pronti a combattere gormiti qui per vincere gormiti raggiungibili! chi difenderà The Legend is back The quanto è buono questo cioccolato! Gianni, ma sei sul set? Oh, ti ha cercato dappertutto! Ciao Cosa stai cercando? Io ho perso. La... Ma no, ho perso il. Ma hai mangiato l'uovo di Pasqua dei Gormiti? No, ma perché? Scusami, a parte che dobbiamo dividercelo. Ah, eh, appunto, dove l'hai messo? L'hai nascosto? Ma scusa, ma, ma, per, ma perché mi devi sempre incolpare delle cose che non fai? E eh, perché fai sempre danni, tutti lo sanno. No, no, ho mangiato. Cosa ti. Allora, uno non è le prove che ho mangiato il cioccolato. Eh, intanto stavo, ma intanto dov'è? Stavo cercando Lord Carrion che l'ho messo da qualche parte. Eh sì, ma non cambiare discorso, dov'è l'uovo? L'hai mangiato tutto tu, c'era tutto il cioccolato! Mm. Wow, ma sei stato davvero cattivo! Giada! Era buonissimo! <ride> era buonissimo! Buoniss no, non male così! Ma per Pasqua bisogna prepararsi davvero bene, manca ancora un pochino! Eh, vabbè, ma cosa vuoi che faccia? Che mi... mi, mi, travest mi devo travestire da coniglio Pasquale, no. non lo so! Io. No, no, no, no, oggi niente travestimenti perché abbiamo una super challenge da fare! Questo sì che è un vero colpo di scena! Oh, vero? Vieni con me! Giada! Ma ma ma scusami, ma ma sono. ma sono uova di dinosauro? Ma no! Che Tonto, non sono è C'è qualche no, dinosauro? No, Gianni! E, e scusami, che sfida è? Ma, ma non c'è nessun dinosauro qui! Questo è il nuovissimo pasqualone! Allora, la sfida consiste nel disegnare sopra il nostro pascolone. Wow, quindi mi stai dicendo che su questo guscio noi possiamo disegnare quello che vogliamo? Tutto quello che vuoi. Ma il pascolone è fatto apposta per me. Ma ma scusami. Eh, A ma... me piace tanto disegnare. Eh, appunto, ma che sfida è? Eh, pa... ma oggi mi sento un pochino uno Ah, buona. Sei buona. Bello sì. però, ci Guarda, sta, piace tanto. Anche una bellissima sorpresa per te. Vediamo. Guarda un po'. Wow. Arriva direttamente dai disegnatori dei Gormiti. Di giochi preziosi. Sì, è bellissimo, hai visto? Ma è fantastico, eh. Io non penso di, di riuscire a superarli, ma farò del mio <ride> meglio. Farò del mio meglio. E poi c'è da dire, Giada, che guardando la scatola. Posso solo dire che ci saranno un sacco di sorprese mega gormitiche! Sicuramente, e poi è stato fatto con risorse rinnovabili e ah. riciclabili, così noi possiamo proteggere il nostro ambiente. Giusto. Beh, guarda, questo pascolone mi piace davvero Anche tantissimo. che a me piace tantissimo. Non vedo l'ora di iniziare la sfida. Iniziamo? Va bene, dai, allora. Allora, sposto io questo. Io metto questo qua, bellissimo, davanti così. Però mi sembra un uomo meglio. di dinosauro, eh! <ride> Siamo un nuovo gigante, bellissimo! Troppo, troppo bello! Quest'anno mi piace davvero molto! Allora, è davvero bello, bello, bello! Voglio pensare cosa posso disegnare. Iniziamo? Sì! Posso, iniziamo, a posso iniziare a disegnare? Sì, iniziamo! Fatto! Ho finito anch'io! <ride> Ta -da! Ragazzi, è stato divertente e facile! Cosa hai disegnato? Io ho fatto bello la scritta però. del Gormiti Show Bello, e io invece ho Vedi disegnato paricini. noi due Che bello Hai visto? Siamo io e te che apriamo il Gormiti Show Che diciamo Gormiti Show Bellissimo, vero, bello, io me lo porto a casa, mi piace davvero tantissimo Davvero, ma li mettiamo vicini Amici, mi raccomando, divertitevi anche voi con Super Pascolone dei Gormiti. Fate tantissimi disegni e mandateci un sacco di foto E mandatela a show.gormiti.com. Noi non vediamo l'ora di vederle tutte Nel prossimo episodio le mostriamo, eh Oh eccoci alla parete meca! Sì perché è arrivato il momento del disegno, disegno gormitico Non faremo vedere le vostre foto ma tutti i vostri disegni. disegni Allora ci sono arrivati i disegni di Samuele, un disegno di Domenico e un disegno di Davide ma andiamo in ordine Allora iniziamo con la dedica che ci ha scritto Samuele Vai Samuel. Ciao Gianni e Giada potete chiamarmi Re del Fuoco, Fuoco. <ride> Io Bello. sono Samuele Foraggio, ho 6 anni e vengo da Milano ho disegnato il popolo degli elementi e il popolo dei mecha. Mi piace guardare il Gormiti Show. Grazie, grazie mille di seguirti. Grazie mille, grazie mille. Adesso guardiamo subito. Su esatto, vediamo i tuoi disegni. Allora, qui abbiamo un mega combattimento. Sì, tra Lord Electrion contro i nemici. Contro i nemici, vedo un Kratos, bravo. <ride> E poi abbiamo un altro combattimento. Eh, che qua è un combattimento tra Johnny e Giada, e so eh. Chissà chi vincerà. Io io tipo per Lord Titan. E io ti per Lord Carrion. Ma ah, è bravissimo stato. Guarda, è bello, bello. Mi piace davvero tanto. Poi anche la scritta Gormiti, fuoco terra, fuoco sì. terra. Bravo. proprio bravo. Bravo, bravo. Ok, andiamo avanti. Domenico Antoniello ci manda questo disegno molto simpatico. Un Lord Metallus. L'ha inventato lui, è una sua invenzione. Un Lord. Ma è Lord Metallus, mi piace, che mi piace. Che poteria. Al potere del metallo. Scrivicelo <ride> eh sì. Sì, così e nel prossimo video lo diremo. Esatto, esatto. Poi Davide Tortelli, ultimo disegno, um, ha disegnato Electron, ha disegnato Electron con una simpatica vignetta. No, tutta matita, leggo, leggo, leggo, c'è una bellissima dedica. La mamma mi ha aiutato. Electro nel popolo mecha, un'energia stra stra stra forte che darà ai nostri eroi Johnny e Giada ancora più forza e determinazione. Fantastico. Siete più mitici e non mi perdo mai nessun video da Davide Tortelli di Diadana. Sette anni, ho fatto il disegno tutto da solo. Grazie mille Grazie. per seguirci. Mandateci tutti i vostri disegni a gormitishow.gormiti.com Sì, perché noi li mostriamo sempre in puntata. Esatto. Già, è arrivato il momento dei saluti. È vero. E cosa devono fare i nostri amici Giada? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale di YouTube. E mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono sempre un sacco di sorprese. Un saluto da Gianni sì. E Giada. Ciao. Ciao.